Diventa tutto nero. Sono razzisti anche, eh? Ma mm. ah. che cos'è questa roba pentagonale? Questa cosa, io l'ho giocato tantissimo anni fa. Questo gioco non mi ha fatto uscire fuori di testa. Ma che possono aspettare qualche secondo? Ce Ma più. certo, diamo un'occhiata a una struttura aliena dentro un asteroide. Ma ah, sì. Cosa potrà mai succedere? Senza dire niente a nessuno. Oh no, un puzzle che... game. Indubbiamente queste ah, lartre si collegano farcela. tra loro, ma come? Ma come? Ventellature superficiali sulla piattaforma oh, no. wow veramente un puzzle game, come si chiamano? I tangram? Guardate, guardate, questo lo mettiamo di qua Agilità ti sposto Poi questo lo mettiamo dall'altra parte di qua, perfetto First try, ragazzi. First try. <ride> Pisa. Wow. Sei... Eh, si vede che ti stai preparando. Si vede che ti stai preparando coi giochini. Metti il triangolo nel triangolo. Metti il quadrato nel quadrato. Oh, guarda espressione. Oh. che espressione. Giustamente, giustamente. Ah, sembrava palpating <ride> Era difficile quanto Guile, mm. esattamente. Quindi eh, l'asteroide è andato e con l'asteroide, Guarda, wow, nessuno sa che chi ne L'asteroide si è trasformato in un astronove, bellissimo, quindi non era un asteroide, era un astronove. Cioè, stupendo. E dove saremmo finiti? In che sistema solare saremmo finiti? In che universo saremmo finiti? Perché non mi sembra molto simile al nostro... Mondo alieno. Mm. Fantastico, fantastico. Vado matto per queste cose. Bene. Quindi siamo chi qui. Quindi presumibilmente ci sarà una civiltà aliena. visto Moreno? È sempre sorprendere questo gioco ma cosa dice? le forze di gravità ce n'è più di uno e <ride> la sì, pressione è un c'è un'atmosfera rovesciato due volte va bene attenzione attenzione questi riescono a capire ah attenzione è una tutta che fa tutto ecco. Ding, tipo necro <ride> Eh? Milano? Non credo, i microbi alieni non dovrebbero costituire una minaccia. No, no, i microbi alieni si sa. Ma che non ci sono voluti appunto da scritto. Scritto la traduzione Ah. Eh? Non ci troviamo nel nostro sì. sistema solare. nave stellare è più, stella più veloce della luce. Così. E questa non è la Terra. Eh, mi piace la sicurezza che hanno. Io tipo, se esco di casa con la nebbia, poi non so più dove sono, questi hanno attraversato l'universo. Esiste davvero la vita aliena. Low all'abitacolo, chiudo. Low a carico pagante, chiudo. Eh sì, direi che siamo fuori raggio. Direi che siamo fuori raggio. No, no, fuori raggio. Appena appena. Giustamente, giustamente. Agli... Dentro l'asteroide non prendeva il palmare. Sono finiti in un altro sistema solare, vediamo se prende il palmare. Ah cazzo no. Chi se l'aspettava? Non so tu, ma io non ho portato la colazione. <ride> non ho portato la colazione lui. Quindi niente uova col becco. Oh, cominciamo il vero gioco, tocchiamo tutto. Mm. Si affrontano. Bene, seguito c'è già aria di maretta. E sì, si, sì, beh, ci cioè, vedremo dei conflitti incredibili. Ne sono sicuro. Si Questa, di... Questa è una spedizione archeologica. Non si tratta uh, più di una spedizione archeologica. Bene, quando dovremo cominciare a scavare, aspetta un oh Che mi insegna mm. il secondo Mike Draw. Intanto eh, la donna sta zitta, perché sappiamo che quello è il suo ruolo, no? Nel 1985 <ride> sì, esatto. <ride> Adesso va a cercare una cucina. <ride> non solo piante, ma anche <ride> una bestiolina. Non sono un archeologo, ma a me sembrano delle ossa. Usa la pala, usa la pala, tira fuori i topi con la pala. Ho, ho trovato, ho preso una zanna. Eh, certo, E dove te la sei È eh, Nell'inventario. <ride> ma non hai, un ti Eh, vedi, scavi? Oh, sì, quando si muovono tutti assieme vuol dire che sta per succedere qualcosa Sì, sì, sì, guarda, guarda E con che sincronia Adesso fanno un balletto, tipo Ti metti a scavare con un badile? Perché non scavi con delle mani invece? Dell Distruggerai tutto, e eh, giustamente. Sto adesso mi, mi, mi metterò a scavare per con l uccello l uccello un uccello là in mezzo ai topi. Lo metto dentro le buche e vediamo <ride> se peschiamo qualcosa. <ride> senza che ha Io vedete. Ah, questo. No, a me il biondo dubietore. sta sul cazzo <ride> da morire. Eh. Come il di una Tutti i doppiatori si fermano quando finisce la frase. Adesso Brink togliti dai piedi se non vuoi aiutare. Potrebbe essere una cosa lunga. Se hai visto che osso le scappato. mani dietro? Tanto stanno sparendo tutti i topi Che bel lavoro, oh. Che e bel lavoro. Complimenti. Un lavoro pulitissimo non si anche. Non si sa mai sarà utile un osso cosa stai dicendo? Dai, prendiamo... Perché, no, non perché non per vi, fare vi, il brodo non Magari l'osso <ride> Ok fatto anche Piatto. questo Andiamo qua No, lì dove siamo Ah si sì, un punto nuovo Guarda come siamo, siamo veloci C'è anche un nano oh. Lo vedi? Guarda che bel posticino Hai visto? Bella C'è anche un bel sole Fantastico, guardate, la disperazione. Un'astronave distrutta. Bellissima. Speriamo che siano pacifici o partiti. O partiti. Allora, entriamo nel rito. Da quello che c'è qui, riesci a capire qualcosa di più su questi esseri. Tutta questa ruggine... Orosione. Può anche essere che sia stato tutto sparso dagli animali È difficile capire cosa stiamo osservando Fammi vedere, cerca di non toccare niente E invece toccherò tutto perché sono uno stupido militare Filo appeso per esempio, Tocchiamo il filo appeso Perfetto Guarda, guarda come tira Eh? è un patronus <ride> uh, un patronus potrebbe essere ancora utile certo il filo e anche questa asta incisa qualcuno di voi ha visto prendi, prendi, tutto, prendi tutto baule baule. attenzione umili. Ma io non ci vedo nessun tesoro certo che c'è qualcosa qui dentro Prendiamo l'aggeggio. Eh, buonanotte, cosa. buonanotte. Ok, dopo li, li esaminiamo tutti quanti a eh, queste cose. Prendiamo io problema control CTRL-B che voglio testare una teoria. CTRL-B, Bologna. CTRL-B. Lo vorrei. Ah, ah, Alexa. <ride> Ma cos'è sta cosa? Perché? <ride> voglio rifare sogni. puoi flexare tutte sogni. le volte che vuoi adesso ma no ma che ficata. Ah, wow vedi cosa succederà adesso Niente. qualcosa lì sicuramente che ne dite di un miraggio c'è qualcuno che vota per un miraggio sapeva che eravamo qui. Cercava di dirci qualcosa oppure Vabbè, di lì. dirci qualcosa. Di mostrarci quel buco? Non essere così bravo. Sono no. molto felice, guardate <ride> Sono molto felice. Va bene. Nel foro io inserirei l'asta incisa. Giusto? Non si possono usare insieme. No. E allora scaviamo. Potrebbe essere vuoto okay. là sotto. Comandante, credo che sia ora che un archeologo comincia a scavare. Bravissimo, comincia a scavare. Lo sento, cadendo giù qualcuno muore. Eccoti il badile, Brink. Cerca di stare attento. Ma mm. <ride> è un clown questo archeologo. Vediamo, <ride> duro addestramento. Guarda che si è allungata la spada. È molto più bravo di Brinca, devo dire. Sì, sì, sì, sì. No, è un po' di Occhio, no, occhio, no, occhio, no, occhio, so... occhio, ah. Eccola, là. Oh Rick. no! Non io l'ho abituato. È successo troppo in fretta. Possiamo scendere laggiù. Bellissima questa scena. Scusatemi, scusatemi. Sembra che Scusatemi. Facciamolo anche noi. Scusami. Perdonami. Seguimi. Adesso io vado un attimo giù, così, perdonami. Eccolo, non si muove. Brio, Boston. È morto Boston. Avrei dovuto essere io a scavare. Abbiamo più probabilità di tornarci sulla terra se cerchiamo di capirci qualcosa da soli. Non mi piace l'idea di dividerci. Perché no? Quindi? Adesso devono cercare una soluzione Posso Chiedi a Brin uscire che uscire cosa ne pensi bene, ma se non ci sei tu a <ride> No finalmente diventa cazzuta la tipa Anche, anche un po' troppo cioè. mm. Siamo in tre Su un pianeta sconosciuto Alieno In un altro sistema solare Uno di noi è morto Dividiamoci. Mm, certo che a volte eri davvero insopportabile, ma non meritavi di morire. <ride> Proviamo a usare la palla, <ride> superiore. <ride> che complimento. Certo che a volte eri davvero insopportabile, ma non meritavi